Grazie, oh, Perenzola. Per buonasera. Ah, oh, buonasera. l'ho capito adesso! Potete bannare Gustavo, sottolineatura l'uccello che ha un nick davvero cronografico. L'ho capito adesso! Cosa? Gustavo, l'uccello! Non capito bene.